Ciao, ragazzi vi faccio vedere una biga giurilli 18 18 gradi fatta in impastatrice ok allora regola del 55 55 meno temperatura della farina meno temperatura ambiente uguale temperatura dell'acqua qui ho 19 gradi e mezzo ambiente 19 e 8 la farina quindi saltano fuori 19 e 15,8 gradi la temperatura dell'acqua misurata non so se vedete vedete 15,8 perfetto vi lascio poi eventualmente in descrizione com'è questa biga intanto vabbè tanto che verso ve lo dico subito allora vabbè 1% lievita di birra fresco verso tutta l'acqua in modo che si sciolga avvio la macchina al minimo in senso antiorario, se avete questa possibilità aspettiamo un attimo che si sciolga il lievito, questa è una biga formata, 70% manitoba caputo oro forte, v, tra 80% e 30% di senatore cappelli mulino grassi. Mischio le farine in ciotola, intanto che si scioglie il lievito. E vado a buttare il tutto in vasca ci vorranno circa 4 5 minuti di impastamento sempre a velocità al minimo se potete senso antiorario vado a versare il tutto Partire il timer. Ok, se volete, potete con un lecca pentole dare una mano a far sì che il verme raccolga tutta la farina. L'obiettivo è far assorbire alla farina tutta l'acqua, non lasciare farina per conto proprio. la biga va impastata in questo caso è anche una quantità abbastanza importante quindi è comodo farlo fare all'impastatrice perché si parla di circa un impasto da un impasto finale da 2,8 kg idratato al comunque qui in macchina ci sono circa 2,2 kg di impasto diciamo è passato un minuto, continuiamo a far impastare, importante sciogliere il lievito prima nell'acqua altrimenti c'è il rischio che si vada a unire solo a una parte della farina e quindi che la fermentazione non avvenga in maniera omogenea su tutta la farina. continuiamo a impastare, sul fondo, non so se lo vedete, c'è ancora della farina libera intanto predispongo, Ops. predispongo un contenitore abbastanza largo dove andare a posizionare la biga che riposerà 18 a 18 gradi biga idratata al 45% 1% di lievito di birra fresco siamo a 2 minuti e mezzo Non abbiate paura di impastare la briga, perché un errore è quello appunto di non impostarla abbastanza. Se non l'hai impastata abbastanza, eh, non state facendo una biga come l'ha pensata Giorilli, e quindi la fermentazione e la sua acidità non saranno quelle ottimali a fine, a fine processo. e state soprattutto aggiungendo delle variabili che poi non eh, difficilmente potete quantificare sono passati circa 3 minuti e mezzo temperatura perfetta sui 20.9 considerando che abbiamo quasi finito e l'obiettivo è uscire a 21 gradi ci siamo Ok, sono passati 4 minuti e 20 essendo che la quantità è importante arrivo giusto a 5 minuti e poi interrompiamo e passiamo la biga nel contenitore il contenitore non va oliato, non ce n'è bisogno classico contenitore, cercate un contenitore abbastanza ampio in modo che non vi sia diciamo uno spessore troppo elevato della, della biga. Il contenitore va poi non sigillato ermeticamente, coperto ad esempio con una pellicola trasparente forato Ok, sono passati 5 minuti, stoppiamo e passiamo la biga in questo contenitore. cercando, se possibile, di non buttarla in terra, ok, è normale soprattutto su quantità di, diciamo, di impasto così, così grandi rispetto all'impastatrice, questa è una grilletta da 7 litri di vasca per 5 kg di impasto 5 kg di impasto non li ho mai fatti e sinceramente mi sembrano veramente al limite per una 7 litri e quindi è facile che vi troviate sul fondo un po' di farina che ha lavorato meno in questo caso una volta che l'avete raccolta la, lavorate la biga un attimo con le mani così da essere sicuri che il tutto sia diciamo il più omogeneo possibile come vedete sul fondo c'è un pochino di farina è normale non si può nemmeno pensare di prolungare troppo l'impastamento perché altrimenti si vanno ad attivare dei processi che non vogliamo si attivino nella biga o comunque non vogliamo che si strutture troppo il glutine allora ho praticamente raccolto il tutto come vedete c'è sopra un pochino di farina libera non fate altro che con le mani andare a girare e inglobarla anche perché la quel poco di farina diciamo relativamente libera, poi a contatto con la massa umida ne assorbirà per osmosi l'acqua bilanciando il tutto. Ok, questa è la biga, il contenitore abbastanza largo, la vasca è praticamente pulita, ne è rimasta una sciocchezza. pellicola trasparente oppure quello che preferite comunque deve essere chiusa perché non deve assolutamente seccare ed essendo un'idratazione così bassa se ci fosse un importante passaggio d'aria avremmo quel risultato però la bida deve respirare quindi una volta una volta chiusa con una forchetta e un coltello quello che vi pare fate una serie di buchetti ok e qui ci siamo e ora andiamo a metterla in cella ok andiamo a riporla a 18 ore a 18 gradi ciao a tutti